Allora, questo libro è molto. È, molto è, è una cosa un po' diversa da quella che lei, da quelle che lei ha fatto finora, perché diciamo, ha questa caratteristica di essere molto divulgativo e di, dedicato ai, ai ragazzi, sostanzialmente, no? racconta eh, le sue esperienze nei paesi attraversati, come dicevamo, da, dai conflitti bellici, dalla Libia, l'Afghanistan, l'Ucraina, la Siria, e, la prima cosa che vorrei chiederti Francesca è eh, perché in questo momento un libro così dedicato ai ragazzi, come ti è venuta l'idea? Innanzitutto buon pomeriggio ancora, grazie al direttore per la sempre generosa introduzione e a voi per essere qui questo pomeriggio, ragazzi soprattutto. Eh, perché questo libro adesso questo libro nasce ehm, prima del 24 febbraio quindi era in una fase di scrittura ehm, lunga e precedente al, all'Ucraina al conflitto in Ucraina il conflitto in Ucraina ha accelerato la fine eh, eh, la fine l'uscita del libro che doveva essere ehm, no, non così rapida eh, ed è, è un'idea che scorreva dentro di me da tempo da quando ho scritto il libro su, sul trafficante di esseri umani su Cal io, Caled Vendo uomini, sono innocente perché quando ho cominciato a parlare di quel libro con eh, i ragazzi delle scuole superiori e delle scuole medie quindi con alcuni dei vostri coetanei eh, ho avuto la sensazione di ricevere delle domande più pure di quelle che di solito fanno gli adulti eh, perché erano domande eh, che non prevedevano una cosa scontata come risposta o che non prevedevano eh, di, di, di, di, di conoscere già la risposta, i contorni della risposta che sarebbe arrivata e, e, e, e lo stimolo eh, in più è arrivato dalle domande che ha cominciato a fare mio figlio che ha sei anni e mezzo e che convive con un lavoro particolare che fanno mamma e papà e quindi fa delle domande altrettanto particolari per esempio su questa guerra qui Pietro, mio figlio, eh, non mi ha chiesto se sarebbe arrivata la guerra mi ha chiesto quando sarebbe arrivata la guerra e mi ha chiesto per esempio se... Ehm, la distruzione che vediamo alla televisione e che vede la televisione anche per il lavoro che fanno mamma e papà ehm, se i palazzi di fronte casa nostra un giorno sarebbero caduti e si sarebbero anneriti come quelli dei video che fanno mamma e papà eh, quindi ehm, scrivere un libro così mi sembrava una forma di rispetto verso gli interrogativi dei ragazzi eh, a cui non ho risposto da storica perché non sono una storica e, e quindi questo non ha diciamo, l'ambizione di essere un libro che dà delle risposte esaustive dal punto di vista eh, storico è il libro di una cronista ed è il libro di una cronista che si sente chiedere per esempio da un ragazzo eh, cosa significa la parola rifugiato e che nel sentirselo chiedere ricorda che forse non se lo ricorda più neanche lei perché eh, come tutte le parole che usiamo troppo eh, finiamo per usarle come degli automatismi senza renderci conto che tanto più le usiamo eh, male, tanto più diventano luoghi comuni e tanto più determinano una mancata comprensione della realtà che viviamo e questo è il motivo per cui ogni capitolo di questo libricino è accompagnato da un piccolo glossario. Eh, che serve non soltanto a cercare di spiegare cosa significhi sunnita cosa significhi shita eh, cosa significhi sharia cosa significhi burka ma serve per esempio a ricordare ai ragazzi ma prima di tutto a me che quando sto definendo una persona un profugo gli sto togliendo un pizzico della sua identità lo sto mettendo dentro un contenitore quel contenitore lo priva della dignità della sua biografia e nel ricordarlo ai ragazzi in verità ho fatto un'operazione egoistica perché ho chiesto a me di ripassare il significato delle parole ecco allora intanto facciamo una premessa noi facciamo questa nostra conversazione poi da un certo momento in poi daremo spazio alle vostre domande perché ci sembra importante, proprio per i motivi che Francesca ha appena detto, e cioè la sollecitazione che arrivava, soprattutto dai più giovani, fare in modo che questa non sia una giornata nella quale parliamo tra di noi, ma parlate anche voi, che è la cosa più importante. Ho ancora un, un paio di cose da chiederti, Francesca. Eh, appunto, Tu racconti i vari fronti di conflitto che hai visitato in, in, in questi anni, e, e la cosa secondo me che rende straordinario il tuo racconto è che intanto che tu vai nei luoghi cosa che ormai eh, per i giornalisti è diventata diciamo o un lusso oppure una cosa quasi inutile e invece tu hai ancora la, la voglia, la forza e la passione di farlo e poi quando vai nei luoghi eh, eh, appunto racconti quello che vedi eh, eh, con la totale onestà del tuo approccio giornalistico e anche etico se vogliamo cioè non vai mai con un pregiudizio con un, o con un preconcetto vai e racconti e cerchi soprattutto di raccontare il punto di vista eh, essenzialmente poi delle vittime perché quando parliamo delle guerre parliamo soprattutto di vittime e di civili eh, qual è la costante se ce n'è una eh, delle esperienze che hai fatto in ciascuno di questi paesi e poi magari da lì arriviamo a parlare della guerra di questo momento, che è quella che sembra eh, più urgente e se vogliamo anche più, più preoccupante eh, dal punto di vista de della pace nel mondo, poi parliamo anche di pace ovviamente. Quando con Diagostini abbiamo preso l'Atlante, abbiamo detto scegliamo dei. dei Alcuni dei luoghi che hai visitato li ho scelti sulla base eh, di un criterio che era eh, scegliere i luoghi che avevo, in cui avevo lavorato di più, ma anche che avevo più studiato. Eh, quindi la Libia è senz'altro uno di questi, l'Iraq è senz'altro uno di questi, perché insieme al glossario c'è una cronologia minima, ma per un motivo molto semplice, che la mia generazione... Eh, io no, non sono giovane, mi, mi, ho 41 anni e un, po', un, un pochino mi innervosisco quando mi dicono che sono una giovane giornalista, perché non mi sentivo più giovane a 20 anni, quindi adesso a 41, men che meno. Comunque, per me, che ero giovane quando c'è stato l'attentato delle Torri Gemelle, sì, allora ero giovane effettivamente, eh, certe, certe parole, certe dinamiche, certi protagonisti della storia contemporanea eh, erano ehm, familiari. Il profilo di Osama Bin Laden, di Gheddafi, erano delle, de, delle persone che facevano parte della nostra contemporaneità. Per chi è giovane oggi, no. Per chi è giovane oggi, Gheddafi è una cosa lontana. Per noi Gheddafi era la notizia del telegiornale, era che Gheddafi arriva a Roma, viene accolto a Roma dall'allora Presidente del Consiglio, ci sono le manifestazioni e quant'altro. Osama Bin Laden era centrale nella narrazione de del telegiornale alle 8 della sera. Un ragazzo di 14 anni che arriva oggi a sentire l'erede di Osama Bin Laden, non sa chi è Osama Bin Laden. Ma è, è, come dire, è naturale che non lo sappia, perché quella roba è diventata in, esattamente come la parola profugo un luogo comune, un contenitore. E allora mi sono sentita di eh, accompagnare eh, i capitoli con delle anche biografie minime, quindi c'è una piccola biografia di Bin Laden, eh, una piccola biografia di Gheddafi, perché non si può capire... Ma questo lo dico a me perché l'ho capito così in tanti anni non si può capire un paese come la libia senza capire bene il profilo di gheddafi senza capire bene quanto una dittatura di 42 anni 42 anni questo per dirlo ai ragazzi 42 anni significa la mia intera vita e significa una dittatura lunga più del doppio del fascismo pensate quante generazioni vengono alterate da una dittatura così lunga? Per cui, per dare un po' la durata, la dilatazione del tempo dei paesi che viviamo e anche una collocazione geografica, ehm, c'è una costante, la prendo sempre lunga ma poi rispondo alle domande, <ride> c'è una costante sì, eh, la costante è che mi sono resa conto riprendendo tutti gli archivi di questi paesi rileggendo le sbobbinature delle interviste che non ho mai trovato un interlocutore che fosse un interlocutore compiaciuto dalla propria ehm, condizione di vittima non uno e mi sono detta quando li raccontiamo eh, con troppa compassione facciamo difetto e allora ho recuperato una lezione che mi arriva eh, da un'autrice a me molto cara che è Svetlana Alexievich una scrittrice bielorussa di madre Ucraina premio Nobel per la letteratura del 2015 che diceva di se stessa eh, io le mie orecchie sono un registratore di vite. Io raccolgo delle storie che sono delle storie minime. E leggendo le sue storie mi sono resa conto che, nelle storie minime, come nelle fiabe, nelle fiabe c'è Pollicino e c'è la morale, c'è Biancaneve e c'è la morale, eh, ci sono i fratelli Grimm e c'è la morale. Le storie minime contengono la morale della, contengono la morale della guerra. Tutte le storie minime. E allora ho provato a partire dalle loro storie mi minime, dalla storia di un professore afgano, di uno studente iracheno, eh, di un negoziante siriano, di un giornalista libico e via così. Eh, infatti tu, diciamo, Svetlana la citi già nell'introduzione ed è un po', potremmo dire, forse il virgilio di questo tuo racconto, no? da quello parti. Eh, ti volevo chiedere a proposito di storie... Eh, intanto tra i paesi che ci racconti nel libro e che hai visitato eh, qual è quello che ti ha colpito di più e quale storia se ce n'è una che ti è rimasta nel cuore delle tantissime che hai raccontato più delle altre o che ti ha colpito più delle altre perché poi appunto giustamente come dicevi tu eh, io penso che la forza del tuo lavoro eh, nei luoghi in cui c'è tanto dolore è, è proprio quella di sottrarre no? cioè perché è facile mh, il racconto del dolore se vogliamo per alcuni aspetti no? sfocia a, a tratti persino nella pornografia del dolore invece la tua forza è che asciughi il più possibile se ce n'è una in particolare che ti è rimasta impressa allora se c'è un paese che mi ha insegnato una cosa importante che noi giornalisti non ammettiamo mai cioè che non avevo capito niente del paese che stavo raccontando, eh, è la Libia, eh, che è un paese che a me ha insegnato molto, perché mi ha insegnato che la storia che avevo pronta all'imbarco di Fiumicino non corrispondeva mai a quella che trovavo quando sbarcavo e che se devi scrivere, devi avere l'elasticità mentale per vedere che la storia non c'è e ce n'è un'altra e per imparare a raccontare è come quando durante le interviste tu hai pronta la tua lista di domande che sono veramente brillanti però la risposta che ti dà il tuo interlocutore ti porta da un'altra parte e allora tu devi accantonare la tua lista di domande e devi rispondere appunto alla virtù della seconda domanda che è quella che è data da che cosa dall'ascolto dell'interlocutore sempre noi a volte ci smarriamo e nell'ascolto de, la scuola anglosassone di, di, di scuole di giornalismo che dice bisogna ascoltare con il medesimo interesse e con la medesima partecipazione il guardiano eh, il, il portiere di casa di tizio caio e il primo ministro e churchill così e così è perché dico della Libia per dire il portiere Churchill? Perché a volte noi, quando eh, partiamo, ma magari anche perché siamo appassionati, siamo impazienti. Vogliamo la storia? La vogliamo subito. E vogliamo proprio quella che cercavamo. E il, il, il lavoro che faccio io nei luoghi eh, a volte un po' complicati che frequento è un lavoro di grandi attese. Di attese infinite spesso inutili, quasi sempre ingiustificate, tipo aspettare per ore, eh, il tempo in Medio Oriente noi lo calcoliamo a tazzine di tè che ci danno da bere, quindi eh, quanto devi aspettare? 10 tè al cardamomo, poi ti danno il, il, il permesso per attraversare il checkpoint, poi arrivi al checkpoint ed è successo qualcosa di metafisico che fa sì che quel permesso non vada più bene e quindi aspetti altri tè, altri dieci tè al cardamomo. E in, all'inizio pensi che queste attese siano uno spreco. In verità queste attese sono importanti perché se ti guardi intorno, in queste attese capisci il paese in cui stai. E una volta in Libia ero ma ben prima di tutte le polemiche di, de, de, de, del tema migratorio che diventa così divisivo, era il 2013 forse, ero seduta al nono caffè, al nono tè, dentro il ministero dell'interno, passa di fronte il segretario di un funzionario e mi dice «Stai sbagliando, non devi cercare i centri di detenzione ufficiali, quelli li sappiamo dove stanno, devi cercare quelli gestiti dalle milizie, che sono decine e sono anche controllati da gente che sta qua dentro» lui mi stava dando la notizia delle notizie quando, anni prima che diventasse una notizia e se io non l'avessi ascoltato quel suggerimento non, poi ci ha voluto tempo per capire quello che mi stava dicendo ma quella suggestione mi arrivava da un attore gregario della grande storia che io avevo in testa e che è diventato invece la voce del racconto la voce della sfumatura quindi in questo senso certamente la Libia che è un paese che che mi ha insegnato proprio le sfumature e, e, e che le categorie di giudizio che noi applichiamo qui lì non funzionano indipendentemente dal fatto che ci piacciono non funzionano la storia è una storia recente che abbiamo, anche, abbiamo raccontato prima di tutto su, sul giornale, sulla stampa è la storia di Faim è la storia di un um, rifugiato appunto, di un professore vedete l'abitudine eh, di un professore universitario di Kabul che eh, io ho, ho avuto la fortuna di conoscere prima a, a Kabul quando, pri prima che i talebani entrassero in città eh, e che ho avuto e l'abbiamo seguita così eh, sul giornale la sua storia quando era a Kabul e poi lo siamo andati a ritrovare quando è diventato un rifugiato e adesso vive in Germania per raccontare la sua vita di dopo, e quando lo sono andata a trovare in Germania dopo sei mesi che, che era scappato via, ehm, gli ho chiesto cosa gli mancasse di più della sua vita di prima, e lui mi ha risposto una cosa che in tanti anni non mi aveva mai detto nessuno, mi ha detto: Mi manca la mia reputazione. Questo ve lo dico non solo perché è una cosa straziante in sé, ma ve lo dico perché, perché dentro di me, che pure sono avvertita alle cose dell'animo dei rifugiati, c'è stato un centimetro quadrato, forse meno, che non se l'aspettava perché nella mia testa lui era già diventato un rifugiato e nella griglia del rifugiato la reputazione non c'entrava quasi più era già meno diritto di prima e ve lo dico con dolore perché questa cosa qui carsicamente ha funzionato anche dentro di me quindi pensiamo come funzioni questo movimento di parole con qualcuno che è giustamente meno avvertito sulle cose del mondo Beh, questo questa, questo racconto appunto sull'importanza della re reputazione per una persona sradicata completamente dalla sua vita, dal suo mondo, dal suo territorio, e che noi appunto siamo abituati a pensare che ormai abbia, debba avere altre priorità, no? la dico molto male, sei un poveraccio, accontentati del fatto che ti diamo un piatto di minestra, che ti accogliamo in questo paese, e non rompere le scatole. È, è un po' una costante di questi anni, in queste ore facciamo una riflessione, eh, diciamo un po' più attuale proprio su quello che sta succedendo. Stiamo di nuovo assistendo ad, una, ad uno scontro che è diplomatico, ma avviene sulla pelle di tanti eh, disperati in carne ed ossa. Magari molti dei quali saranno pure professori universitari no? che vengono via da guerre da situazioni disperate cercando una nuova vita e cercando di farlo difendendo la loro reputazione anche la loro reputazione che giudizio dai di quello che sta succedendo sul fronte migranti sullo scontro in atto tra il governo italiano le ONG e oggi dobbiamo dirlo anche tra l'Italia e il resto d'Europa perché sul tema dell'accoglienza e del salvataggio soprattutto dei migranti a bordo delle navi, e noi siamo di nuovo nell'occhio del ciclone, per usare una formula giornalese. A me colpisce una cosa di, di questo momento. Eh, mi colpisce che eh, non ci sia um, un racconto neanche un racconto, che non ci sia da parte della politica tutta, tutta un progetto um, che guardi ai paesi di provenienza di queste persone da qui a 15 anni. Poi se ci fermiamo a pensare, ci rendiamo conto che, che la politica tutta questi progetti non ce l'hanno neanche per l'Italia, quindi cioè, non ci stupisce che non ce l'abbiano per altri paesi, perché non ce l'hanno neanche per le. Cioè, a me piacerebbe sedermi di fronte ad una persona che amministra qualcosa di questo paese, che mi dice io ho un'idea di questo paese, tra qui a due generazioni, che ha questo. Io il paese me lo immagino così, la città me la immagino così, l'aiuto all'Etiopia me lo immagino così, eh, ho questa soluzione per il Tigrai puoi essere più o meno d'accordo ma ci vogliono due generazioni perché i problemi complessi hanno bisogno di soluzioni altrettanto complesse cioè tendenzialmente di tempo eh, quello che mi colpisce è che non ci sia mai da parte appunto del decisore politico tu tutti un'assunzione di responsabilità noi oggi siamo qui non solo per a a siamo a Catania non solo eh, per una ehm, impuntatura ideologica o politica ma perché nei vent'anni precedenti non c'è stata mai una soluzione costruttiva di un tema che non è necessariamente un problema ma che è un processo su cui come tutti i processi in divenire bisogna mettere mano perché le cose non si risolvono da sole bisogna rimettere mano da una parte e dall'altra della del Mediterraneo e questa soluzione non è mai arrivata non è, quest, questo progetto non è mai arrivato e questo stupisce perché a forza di tirare per la giacchetta la politica su questo tema si perdono di vista le storie delle persone che sono ehm, nella stragrande maggioranza dei casi le persone che arrivano eh, se noi le ascoltassimo ci racconterebbero per esempio che ci sono emergenze nuove nel mondo perché oggi sui barconi ci sono tantissime persone che arrivano dal sud-est asiatico che ci dice questo che sta succedendo qualcosa per esempio ci raccontano delle alluvioni in Pakistan ci dicono che non si scappa più solo di fame che non si scappa più solo di guerra che tutte le definizioni che abbiamo dato fino ad oggi a proposito di contenitori eh, e cioè migrante sì rifugiato è rifugiato solo chi scappa dalla guerra non funzionano più non funzionano più neanche per le Nazioni Unite che dicono beh dobbiamo cominciare a pensare che il rifugiato è pure quello che scappa dalle alluvioni non solo quello che scappa dai proiettili la storia di queste persone già ce lo racconta perché oggi arrivano delle persone da nazionalità e da paesi che 15 anni fa sui barconi non c'erano e oggi ci sono e quindi possiamo prevedere che tra dieci anni saranno di più e che arriveranno da altri posti del mondo allora a forza di dire chiudiamo il porto apriamo il porto tu scendi tu sali tu stai bene tu stai male il raffreddore non ce l'hai perdiamo di vista il tema della questione il tema della questione è perché sono di più perché c'è la grande macchina dei trafficanti va bene ma perché c'è la grande macchina dei trafficanti perché stanno succedendo delle cose irreparabili nel mondo, che non sono solo le guerre, sono le frane, sono i deserti, è la fame, non c'è il grano, c'è il colera in Siria, non succedeva da 30 anni, c'è il Libano, c'è il colera, la gente muore di fame in un paese che fino all'altro ieri era la Parigi del Medio Oriente, e adesso muoiono di fame, vivono al buio, dici scappi, voi che fareste? Io scapperei. Quanto costa? Ma quello che costa, costa. Un urrene, urrene. Ti faccio una domanda molto brutale, eh, poi torniamo a parlare di guerra e di pace, eh, che però mh, insiste su, sulle questioni di cui stiamo parlando. Secondo te l'Italia è un paese razzista? Secondo me l'Italia è un paese, forse inconsapevolmente, ma sì, perché c'è un tema di, il, il colore della pelle delle persone è un tema, è urticante sentirselo dire, ma è un tema. C'è una cosa buona, una solo, una, che la guerra in Ucraina ha fatto in questi otto mesi al nostro continente, ci ha dimostrato una cosa che sapevamo già e cioè che siamo capaci di un'accoglienza straordinaria dal 24 febbraio al 24 di marzo in un mese dall'ucraina sono uscite 3 milioni di persone 3 milioni 3 milioni adesso sono 7 milioni e mezzo 7 milioni e mezzo cioè più dell'intera popolazione di roma più l'interland Non ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto, a abbiamo, e penso ai paesi che erano recalcitranti a farlo, in Polonia, solo in Polonia ci sono quasi 3 milioni di persone, nella sola Polonia, sono contenti? Insomma, però hanno fatto spazio, devono andare a scuola questi ragazzini? Facciamo più scuole, apriamo più turni, cominceranno a stancarsi non c'è dubbio che cominceranno a stancarsi cominceranno a chiedere più denaro all'Europa non c'è dubbio sarà giusto darglielo certamente sì hanno due milioni e mezzo di persone hanno preso due milioni e mezzo di persone l'anno scorso in Italia dal mare sono arrivate centomila persone cioè tu vuoi dire scusa se ti interrompo che in quel caso usando la famosa formula di Angela Merkel con i siriani di tanti anni fa di alcuni anni fa wir schaffen das ce la facciamo ce la facciamo perché hanno la pelle bianca questo stai dicendo ce la facciamo perché ci somigliano e ci somigliano perché hanno la pelle bianca eh, due mesi fa ho incontrato filippo grandi per, per la stampa abbiamo avuto una lunghissima conversazione l'alto commissario delle nazioni unite per i rifugiati che è la più alta carica dentro l'onu presa da un italiano è una persona di grande, di grande coraggio anche eh, e non scontato diciamo, all'interno di un'istituzione che è un'istituzione finanziata dai governi e quindi diciamo in qualche modo che ai governi deve tenere conto eh, e Filippo Grandi nel sottolineare la tenuta dell'Europa di fronte a questa, alla crisi del secolo che stiamo vivendo, ehm, ha detto nel, nel commentare e nel non poter commentare eh, per postura le dichiarazioni dei politici che questa guerra ci deve consegnare un dato di realtà. Il dato di realtà è che è chiaro che è più facile accogliere chi è più simile a noi, no? Sarebbe un'ipocrisia dire il contrario. È più facile accogliere un ucraino o un ragazzo che viene dall'Uganda, ma un ucraino, fosse banalmente per abitudine di vita. Ma la sfida dell'accoglienza qual è? Accogliere chi ci somiglia o, o, o, o sforzarsi di accogliere chi è diverso da noi? Ecco perché è difficile accogliere, perché si accoglie il diverso, si accoglie l'altro da noi, perché ad accogliere il simile è come invitare a cena qualcuno che ci è simpatico oppure dividere la cena con qualcuno che ci è meno simpatico. È lo stesso ragionamento che si fa sulla scuola e sul merito. La scuola non serve a chi è bravo, la scuola serve a far diventare bravo chi non lo è. Ecco perché la scuola deve andare piano, perché deve dare il tempo a quelli che hanno bisogno di tempo di diventare bravi con gli altri. Questo serve, credo, docenti, ditemi voi se sbaglio. Poi li sentiamo, eh? poi li sentiamo. Però, insomma, ovviamente eh, non posso che sottoscrivere ogni singola parola di quello che hai detto. Ho sentito dire in questi giorni non siamo marziani, giungo sempre bene allora dimostriamo di essere umani di no? fronte a quello che sta succedendo però vorrei tornare ancora un attimo alla guerra per parlare anche in questo caso della più stretta attualità no? eh, i tuoi ultimi viaggi i tuoi ultimi reportage sono stati dall'Ucraina eh, dove anche lì ci hai regalato racconti straordinari mm, vorrei chiederti anche perché c'è un fatto molto recente di ieri eh, che si presta a varie interpretazioni, cioè i russi dopo la campagna condotta dal 24 di febbraio in poi eh, fanno un passo indietro da Kherson, che è una zona che controllano già loro al 100%, ma insomma, cosa vuol dire questo passo indietro? Che prospettive ci sono per la pace? Perché poi tu hai scritto un altro in quel caso non è stato un reportage, ma in qualche modo anche lo era, un, un, un articolo straordinario il giorno nel quale a Roma c'è stata la grande manifestazione per la pace e tu di fatto hai fatto una sorta di, di lettera aperta ai pacifisti, chiamiamola così, no? ovviamente siamo tutti pacifisti e, e siamo tutti d'accordo sul fatto che la pace sia un valore assoluto, però non c'è pace senza giustizia vorrei riflettere con te su questi due aspetti. Appunto. A che punto è la guerra, anche alla luce di queste ultime novità che arrivano dal fronte russo, e quali sono le prospettive realistiche della pace? Allora, la giornata di ieri è il terzo, il terzo movimento importantissimo di questa guerra. Il primo è stata la ritirata dei russi da Kiev, il secondo è stata la controffensiva di inizio settembre, quindi con l'esercito ucraino che riprende tonnellate di chilometri quadrati e la ritirata da Kherson, che è importante, questo lo dico a beneficio dei ragazzi, perché Kherson è stata la prima città, l'unica provincia, l'unica provincia e la prima città ad essere stata conquistata perché le guerre sono fatte di geografia e di simboli a volte più di simboli che di geografia e perdere la prima città che si è conquistato è, ha un impatto simbolico molto forte internamente per il consenso che Putin e l'esercito ha all'interno della Russia e esternamente perché racconta una straordinaria debolezza è già vittoria no perché la guerra in posti così complicati dal punto di vista climatico ha delle fasi e sapevano i russi e sapevano gli ucraini che c'era tempo fino a novembre per fare quello che c'era da fare. Dopodiché ci rivediamo a marzo. Perché? Perché la prossima settimana le temperature cominciano a scendere. Scendere significa meno 10, meno 15. Quindi in trincea si sta mica tanto bene e il terreno non consente più di combattere e di spostare l'artiglieria così facilmente come si poteva fare fino a un mese fa. Quindi c'era il conto alla rovescia per gli uni e per gli altri. Allo stato delle cose oggi l'esercito russo si è effettivamente ritirato facendo saltare cinque ponti. Teniamoli a mente i cinque ponti perché questo ci serve per rispondere all'altro pezzo di domanda, cioè distruggendo strade, infrastrutture, minando tutto quello che c'è intorno, per fare in modo che quando arrivano gli ucraini a riprendersi quello che era loro, incidentalmente possono saltare in aria su una mina. Hm? che è la vendetta di tutte le ritirate. Io me ne vado, però ti lascio il deserto. Il deserto pieno di minaccia per te. Se ne vanno per andarsene o se ne vanno per riorganizzarsi? Questo non lo possiamo sapere. Questo ce lo dirà. Ce lo dirà l'azione della diplomazia. Se riuscirà a fare qualcosa in un momento di straordinaria debolezza di Putin. E ce lo dirà il tempo, cioè cosa succederà in queste settimane, cioè se Putin continuerà ad attaccare con i droni a, e se continuerà sarà dimostrazione del fatto che per lui la guerra è tutt'altro che finita. Io che sono una pessimista di natura, tendo a pensare che sarà più probabile la seconda della prima, ma non non solo per lui perché lui risponde a degli equilibri interni che sono gli equilibri di chi dei famosi falchi di chi fino ad oggi gli ha detto a lui che era troppo timido e che avrebbe dovuto essere più risoluto e più violento è evidente che se l'esercito si ritira Putin non poteva non saperlo e che quindi questa Diciamo decisione di ritirata non l'abbia presa il ministro della difesa Shoigu, ma che il ministro della difesa l'abbia fatto a fronte di un ordine che arrivava da più in alto quindi oggi siamo eh, contenti che siano state liberate delle zone occupate fino adesso, lo siamo molto ma dobbiamo essere altrettanto accorti perché questo non significa che siamo più vicini al cessato il fuoco alla fine delle ostilità anzi si ricorda che l'avversario quando è debole è più pericoloso perché perde lucidità questo sempre anche quando giochiamo a pallone tendenzialmente <ride> quindi possiamo aspettarci un fallo ecco e quindi la pace la cosa grottesca non dico divertente perché non lo è affatto ma la cosa grottesca della giornata di ieri è che i russi si sono ritirati da un territorio che avevano annesso con un referendum farsa due settimane fa tre settimane fa quindi se ne vanno da un territorio che sulla carta è loro cioè che sulla loro carta di un referendum farsa è loro, cioè c'è cioè Monty Python, non è, cioè non è neanche più grottesco, non si, cioè è, è tutto antilogico, Loro fanno un re, però questo vi dà la misura di quanto possa diventare estremamente rischioso e pericoloso il periodo che ci aspetta, la pace. Nessuno di noi qui vogliamo la pace? Tutti quanti, penso che all'unanimità, Vogliamo la pace non solo in questa sala. Il punto non è volere la pace, il punto è quale strada percorriamo per raggiungerla. Quali strumenti, se, se dirsi favorevoli alla pace deve essere un tripudio di ingenuità, io dico no grazie non è un ragionamento che mi interessa non, non la pace il ragionamento sul vogliamo la pace vogliamo il disarmo ma certo ma che domanda è vogliamo la fine della fame nel mondo certo però così è Babbo Natale a che condizioni è la pace chi, per esempio chi li ha distrutti questi cinque ponti? ecco la pace si parte per esempio che chi ha distrutto paga che chi ha torturato viene sanzionato che chi ha ordinato quelle torture viene portato davanti a un tribunale internazionale perché se così non è non è pace è resa se così non è significa stabilire per l'oggi e per il domani che se un dittatore ha l'atomica e un progetto imperiale può esercitare pressione sugli altri minacciandoli e aggredendoli Signi Pace significa legittimare l'uso della forza, e che pace è? Non è pace. È un ricatto. È la legittimazione di un ricatto. Del ricatto del più forte. E allora no, e allora no. Allora se quella è pace, e io sono guerra fondaglia, forse è saltato qualcosa, forse bisogna un po' riposizionare le parole, sì, cioè, eh, ovviamente è giustissimo. Io a questa tua riflessione ne aggiungo solo un'altra eh, e, e mi metto nei panni di chi era in piazza eh, ovviamente in buona fede eh, domenica scorsa e, no sabato era, sabato scusate e, e cioè dico questo è, è tutto verissimo quello che tu sostieni ed è da sottoscrivere, lo ripeto, però io da cittadino eh, voglio rivendicare il diritto di poter chiedere alle classi dirigenti di farsi carico del mio bisogno di pace e, e, non, e non spetta neanche a me di dover dire come, perché noi vi eleggiamo esattamente per questo, cioè quello che tu dici, ripeto, io lo condivido al mille per mille, però non sono io a doverti spiegare quali sono le modalità attraverso le quali tu devi costringere Putin a sedersi al tavolo. Queste sono cose che vedrete voi. A me però interessa che eh, il discorso della pace mh, non sia monopolio di, di Papa Francesco, no? ma anche le opinioni pubbliche. Cioè, ricordiamoci quello che succedeva negli anni della guerra in Vietnam, ogni giorno c'erano manifestazioni in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti. Io ho come l'impressione che ci siamo un po' assuefatti all'idea che, vabbè, c'è la guerra, ok, ci conviviamo, certo, c'è l'immane problema delle bollette, cioè la guerra ci interessa quasi più da quel punto di vista, che per carità, per tanta gente che non arriva alla fine del mese è una tragedia anche quella, che non il fatto della. della, della della pace in sé, e, e, e questo, secondo me, è un, è, un, è un problema che nel discorso pubblico, soprattutto italiano, devo dire, perché noi siamo quelli più abituati a ragionare in termini di curve contrapposte. No? Cioè, chiunque fa ragionamenti di questo tipo immediatamente viene incasellato eh, nella, nella curva dei filo putiniani. e ma io non so, io, io se, se ce l'avessi davanti, gli sparerei magari a Putin volentieri così risolveremo il problema, per quanto non lo risolveremo neanche in quel modo, e noi per averlo scritto, lo scritto di squirico, l'ambasciata russa ci ha denunciato. E, e, però appunto, non, io non, non, non sono affatto putiniano, eh, odio Putin in questo momento, lo considero la ragione di tutti i mali, eh, però se, se chiedo pace non voglio, non voglio sentirmi dire tu sei filo russo, questo non è un limite secondo te del, del, del appunto del nostro discorso con, pubblico no, con tutti distinguo, quello che fa l'opinione pubblica scendendo in piazza non solo è sacrosanto ma è seme di democrazia e per esempio io penso, forse mi sono distratta ma penso che mancasse una cosa che io da cittadina non da giornalista chiederei a chi agisce e decide e cioè che noi dobbiamo essere informati su quali armi stiamo dando e su come queste armi torneranno indietro? Perché secondo me, questo, visto quello che abbiamo vissuto, in, visto, visto l'Afghanistan, visto la Libia, la NATO arma le milizie, poi ce le ridate le armi, ve le ridiamo? Stanno ancora lì e il governo d'unità nazionale a distanza di anni 11 non si è ancora formato. Visto che lo sappiamo come va a finire quando diamo le armi e non ce le riprendiamo, una delle istanze della pace, indipendentemente dal fatto che si possa essere più o meno d'accordo con l'invio di armi e l'aiuto militare per un paese che si sta difendendo da un'aggressione militare, ricordiamocelo: quindi che combatte una guerra di liberazione, noi dovremmo chiedere da cittadini che pagano le tasse che sia più o meno pubblico la quantità di armi che stiamo dando, dove stanno andando, chi le controlla e se esiste un processo una procedura che le faccia tornare indietro io questo credo che sia sacrosanto e che sia parte di quell'istanza io non devo dare la soluzione all'attore politico ma gli devo ricordare che io voglio sapere perché è mio diritto sapere ma è sacrosanto quello che dici sul l'attore politico deve sentire che la piazza ha una pulsione di pace molto giusto lo stesso decisore politico ha usato quella piazza in una maniera inedita inedita perché una cosa che non si è vista per esempio nelle grandi manifestazioni della pace del 2003 contro l'invasione statunitense in Iraq che era una piazza che non era così eh, manipolata se vuoi no? dalla politica che è quello che secondo me ha un po' intossicato questo discorso sulla pace cioè l'idea che un'istanza bella sana giusta della piazza sia stata manipolata.